Benvenuti, sono Maurizio Poli, siamo già nel nuovo anno, nel 2021, il 4 di gennaio, e vi accogliamo ancora con Finanziaria Mente. Io sono Maurizio Poli come dicevo, educatore e consulente finanziario e ho una puntata ancora speciale, la buona cucina e la buona finanza e con me ho ospite, graditissimo, veramente gradito, un amico, lo chef Ludovico Cominardi. Benvenuto chef, ciao a eccolo tutti. qua, ciao Ludovico, grazie che sei qua da noi. Ci Mi fa piacere. piacere? È un piacere per me averlo perché ho sempre assaggiato la sua cucina e il suo estero, la sua fantasia, la sua capacità di comunicare con i clienti è quello che vogliamo trasmettere di positività in questo anno che iniziamo a percorrere. Non sono da solo qui alla mia sinistra e ci sono con me, eh, Giusy, eccola qua, Giusy Biondelli. Buongiorno a tutti, buon anno, benvenuti. Eh, e poi invece abbiamo la Presidente dell'Università Popolare di Cremona, Alessandra Capelli, benvenuta. Grazie, buongiorno e buon anno a tutti. Eccoci qua. Eh, vedete, sono, siamo fortunati, vedo Ludovico, due bionde, eh? sì, due sì? pelati, Due pelati, <ride> facciamo due spaghetti <ride> e andiamo avanti il concetto della buona cucina, il concetto della buona finanza ma andiamo subito dallo chef che vedo che qui ha già preparato cosa ci prepari oggi chef, così come in inizio d'anno allora, così per festeggiare un attimino il nuovo anno eh, ho preparato una faraona cotta a bassa temperatura con un ripieno di castagne e una salsina i datteri una salsina i datteri però cosa vuol dire la cottura a bassa temperatura cotta a bassa temperatura la farona si fa una preparazione normalmente con una marinatura secca poi si mette in sottovuoto e si fa cuocere nel runner che è un baciocolo ecco che tiene l'acqua alla, alla giusta temperatura per parecchie ore per parecchie ore quindi la carne è più la texture cambia completamente cambia siamo completamente. A il boccone, il palato, senti qualcosa di diverso da quello che dovresti. Quello che piace, di piacevole, piacevole, particolare particolare. Dopo ci spiegherai l'assassino i datteri. Abbiamo qui davanti a noi sempre lo sponsor Luca Fè che ringraziamo sempre, abbiamo preso il caffè di inizio anno tutti quanti, ringraziamo sempre il nostro sponsor. Giusy, la buona cucina e la buona finanza. Partenza del 2021 Giusy. Tutti ti chiedono sempre come sarà questo 2021, le previsioni, l'oroscopo della finanza. <ride> Beh, ecco no, sai che io, a me non piace troppo accostare questo concetto però chiaramente... Quello che mi ha dato spunto Ludovico nella, nel fare la presentazione della, della sua Faraone è la conoscenza dei materiali e la conoscenza della cottura. Ecco, Una costante anche per il 2021 sarà la, cercare di conoscere bene gli strumenti che eh, possiamo scegliere possiamo valutare per la nostra pianificazione finanziaria e quindi conoscendo le caratteristiche, conoscendo le eh, potenzialità e co comunque i risultati che possiamo ottenere possiamo adattarli e li metterli all'interno della nostra pianificazione per raggiungere gli obiettivi di vita e di finanza che vogliamo per noi stessi, per la nostra famiglia e per le persone a cui vogliamo bene. Quindi siamo, grazie Giusy, ma tornerò da te, siamo in diretta sul canale 231, in streaming su www.welltv.eu, siamo anche in streaming diretta sulla pagina Facebook di WellTV TV e su, di Your Solution. Abbiamo qui Alessandra Cappelli, la presidente dell'Università Popolare del Cremona, non è un caso perché l'Università Popolare del Cremona collabora con noi da parecchio tempo, collaboriamo con lei da parecchie iniziative, ma quest'anno siamo online, ma i corsi vanno avanti, vero Alessandra? Certo, certamente, bisogna adeguarsi ai tempi che, che cambiano e quindi quest'anno, lo scorso anno ci ha dato delle sfide nuove e i corsi ovviamente continuano in modalità diversa rispetto alla nostra abitudine ma comunque mh, tutti con ottimo successo ottimo perché con l'Università Popolare di Cremona vero Giussi corsi di educazione finanziaria vero Alessandra tutte e due esatto sì. ci parlate un po' di questa esperienza prima Alessandra poi Giussi dei corsi di educazione finanziaria presso l'università sì con appunto Giussi e Maurizio quindi con la collaborazione di Your Solution abbiamo attivato anni fa questo programma di educazione finanziaria per eh, sensibilizzare eh, ovviamente sull'argomento. E questo programma prevede eh, tante cose, tra cui corsi di diverso livello e di diversa tipologia, eh, prevede dei convegni, prevede, prevede degli incontri e lo portiamo avanti da tanti anni con eh, enorme successo e quindi riusciamo nel nostro intento in modo da portare conoscenza in, in questo settore dove spesso c'è molta confusione. Giuseppe? Sì, eh, aggiungerei che le persone che decidono di, di partecipare, di integrare la propria conoscenza è proprio per avere una maggiore consapevolezza nella, nel capire, nel comprendere innanzitutto anche quello che hanno vissuto in passato, le varie esperienze in ambito finanziario positive ma soprattutto negative perché sono quelle che poi in futuro ci bloccano, sono quelle che rappresentano il nostro, il nostro storico, il nostro vissuto e che ci lasciano un segno perché dal momento che è negativo sicuramente condizionano anche magari la nostra valutazione futura. O comunque bisogna lavorarci, ma è importante capire dove è stata la mancanza, dove è stata la carenza, quindi riuscire a comprendere meglio cosa vuol dire pianificare, riuscire a comprendere meglio in che modo fare le valutazioni. E anche le motività che spesso viviamo in campo, nel 2020 è stato un anno ricco di volatilità, di incertezza e quindi comprendere anche quelle che possono essere le dinamiche aiuta anche per la pianificazione futura. E quando si parla di finanza, l'ho detto anche altre volte, ma lo ribadisco, non si parla solo di investimenti, non si parla solo di grandi patrimoni, si parla proprio di decisioni finanziarie, di pianificazione finanziaria, anche quando decidiamo di indebitarci, anche quando... Eh, assumiamo delle decisioni che nel tempo hanno una, una ricaduta perché dal momento in cui io devo decidere se fare un mutuo prima casa oppure no di 15 o 20 anni è chiaro che il mio orizzonte temporale è di 15, dei prossimi 15-20 anni. In quel momento sto facendo valutazione con una visione molto lunga, ecco, questo è importante, quindi l'educazione finanziaria e la conoscenza finanziaria per le nostre decisioni che riguardano la nostra vita e hanno un riflesso anche nella finanza. Grazie Giussi, grazie Alessandra, però qui sento già del profumo. Chef, cosa abbiamo combinato qui nella padella? Mi ho detto che era una faraona ripina, ma il ripieno non l'ho messo nella faraona. Ah, eh? non l'ho messo nella faraona! Io <ride> tengo in parte e faccio delle polpettine. Fine, vediamo queste polpettine a favore di camera. Eccole qua, tirala su una con quel strumento lì, particolarissimo. Pinzetta. Pinzetta. Quelle per le sopracciglia. Quelle per le sopracciglia, ecco qua La, la polpettina. Che è il ripieno della faraona, eccola esatto, qua. Un ripieno classico bresciano. Cioè, come lo fai? Ma in le... grattato nel mio caso ho usato fai il. Fai vedere la polpettina che... adesso che si può vedere diretto. Il che ho fatto io, sì Eccola eh, scusa, qua: uova, le uova del gallo, si sì. il gallo si sa che fa le uova. Esatto, sì. esatto. Eh, è un mio carissimo amico del castelletto di leno che mi porta le uova. Come si chiama il tuo amico? Eh, Matteo Favagrossa. Lo salutiamo, grazie. E poi ho messo il burro, un po' di brodo della faraona, dei ritagli dell della faraona e le castagne bollite. Quindi è già, si sente già il profumo comunque qui, sì. eh? però stai toccando già i prodotti. Tu hai detto, il mio amico che fa, mi porta le uova. La ricerca del prodotto. Sì, perché io ho un piccolo ristorante. E... Dove? Non ce l'hai ancora detto? Dove? A Montichiari, che sorpresa. Che sorpresa, a Montichiari dove esattamente? Uh, via Agnetti 1A uno... ah, dietro. Quindi per arrivare a Montichiari? È su... una, una traversa di via Brescia che è la principale. Quindi si trova dietro il supermercato che c'è lì? Costa... No, c'era un supermercato ah. una volta, adesso c'è una macelleria e ah, con... il caffè doppio che... Okay. Okay. Facciamo pubblicità Vi... al mio amico. Va bene, va bene. Visto che i tempi molto difficili esatto. della ristorazione, dei bar e quant'altro, ci tenevamo a portare una testimonianza piacevole del mix della finanza e della cucina e lo chef Ludovico a Montichiari. Dopo andremo sul numero di telefono. Perché è una cucina particolare. Open space? Sì, sì. Mi si, si vede fare far tutto. Come più, adesso? Sono dipendenti, quindi faccio anche il servizio al tavolo. Interagisco con il cliente, che non è più un cliente, diventa quasi un utente del servizio, una commensale e cerco di fargli passare un minimo tre ore di quelle... Quindi è piacevole, sì, mi rilasso, vengo lì? Devi rilassarti perché si corre troppo, eh, bisogna sì, trattare i prodotti con la giusta conoscenza ma anche trattarsi bene. Quindi assaggiare, sentire cosa sta mettendo in bocca, esatto. capire il cibo eh, dove... rilassarsi. e rilassarsi. Sì. Quindi è molto importante. Lo ah, chef comunica con i suoi clienti in diretta certo. e vedono cosa sta facendo. Esatto. Come adesso, molto bello. Giuse, è importante comunicare con i clienti? Eh sì, mi ha proprio riportato alla mente la relazione che c'è con il cliente, anche nell'ambito della consulenza. Il fatto di riuscire ad abbattere con la relazione, col dialogo, col cliente, con la comunicazione, di riuscire ad abbattere le barriere di eh, chiusura e quindi di riuscire ad entrare nella sfera più, eh, diciamo, confidenziale con il cliente quindi parlare di quelli che sono i propri progetti e mh, i propri eh, obiettivi. Ma dicendo questo, si dice con poche parole si dice tantissimo perché eh, spesso poi quando si abbattono queste barriere l'ultima parola che viene richiesta, l'ultima domanda che viene fatta è la parola rendimento, perché comunque si entra in una dinamica eh, di quelli che sono i progetti di vita i progetti della famiglia, i progetti dell'azienda e quindi lì si entra nel, nei tempi, nelle modalità come si vorrebbe raggiungere l'obiettivo eh, in che modo e quanto tempo ci mettiamo a disposizione, quali sono le risorse messe in campo, cioè si entra proprio in una sfera di progettualità e di ehm, organizzazione più dettagliata e, e davvero, nella, come dice Ludovico è un abbattere quello che è eh, la un il momento di resistenza e quindi di entrare in confidenza col cliente, che deve sentirsi a proprio agio, deve sentirsi in un contesto in cui non c'è giudizio, in cui può chiedere informazioni, può approfondire tematiche, può riuscire ad avere degli approfondimenti che probabilmente prima non, non gli erano venuti in mente, oppure semplicemente eh, non c'era l'esigenza di sapere alcune informazioni, noi abbiamo una vita che è molto variegata, ogni, ogni anno della nostra vita, ogni fase della nostra vita eh, cambia e abbiamo esigenze diverse, quindi a volte, probabilmente anche in esperienze precedenti dal punto di vista finanziario, non si è avuto la, la possibilità o non si è avuto la curiosità di approfondire alcune eh, tematiche, alcune informazioni magari invece in questo momento o in un futuro potranno servirci diversamente. Quindi è importantissima la comunicazione, importantissima stabilire una relazione con il cliente. Quindi la parola che... fiducia c'è, Giusy? Assolutamente fiducia, perché in quel momento il cliente si sta aprendo con noi. Nel momento in cui, è come si rilassa a tavola con, davanti a un piatto cucinato da Ludovico, Sicuramente deve un attimino, non dico rilassarsi Ma quando è in relazione, quando è in appuntamento con me E che parla della sua pianificazione In quel momento, momento c'è fiducia perché mi parla di se stesso e della sua famiglia Adesso vado da Ludovico, poi torno da Alessandra Quindi la parola fiducia c'è anche nelle... è, necessaria, è necessaria Mi, affido, mi affido allo scelto All'inizio è sempre difficile perché cioè, ognuno ha i suoi certo. Il suo, remolo, il suo modo di yeah. vedere anche la cucina io per esempio non ho un menù e faccio davanti al cliente faccio di. Faccio il, il suo menù, quello che vuole mangiare, quello che preferirebbe mangiare, preparo certo delle cose in base a quello che trovo al mercato, la stagione, la stagione, quello che voglio anch'io di mangiare perché se non ti piace quello che mangi... Non cucini, non cucini, non cucini bene, non ci metti eh. un po' di... non si sente nel piatto, né? no? No, eh, se rimane freddo il piatto rimane fredda il pranzo, è tutto un po' Sterile come. Quindi la fiducia ambiente. nel piatto, la fiducia, la passione, la competenza nella padella. Esatto. Quindi la tua specialità è accoglienza e fiducia. La, sì, soprattutto. Sono una persona di fiducia nel senso che sì? si sedano, mangiano, stanno bene. E non è poco quello che stai dicendo. Bellissimo. E, dopo tornano. e poi tornano, eh? questa è una cosa molto importante <ride> che ricerchiamo tutti e poi la cosa che mi dicevi tu, importante per Giussi per Alessandra la famosa parola, il passaparola, passaparola andate da Ludo a mangiare perché vai dalla Giussi, vai da Alessandra, perché? perché poi il passaparola è sotto questo punto di vista migliore come forma pubblicitaria perché sei tu che dici a chi capisce e abbatti la barriera. Esatto, subito. Mi hai già portato avanti il lavoro. Mi piace molto Ludovico, anche perché è il mio taglio di capelli. Alessandra, dove si trova il tuo sito? Così tanto per dare un indirizzo a chi volesse sì, frequentare sì. i tuoi corsi. Certo, il nostro a sito è www.università, ovviamente senza accento, popolare di cremona.it. Università Popolare di Cremona.it dopo magari se la regina ha tempo lo, lo, lo troverà, Università Popolare di Cremona.it e ci sono i corsi anche di cucina da te. Certo, certamente. I corsi di cucina da noi hanno molto successo, eh, ne abbiamo sempre di nuovi, ma il nostro cavallo di battaglia è il corso ABC Cucina che è un corso biennale, eh, dove si parte dai primi rudimenti quindi adatto anche a persone che C è. C è. Mh, non cucinano, cucinano poco e che quindi non hanno molta dimestichezza tra, tra le padelle, ma anche persone che ehm, effettivamente Grazie, eh, regia. già eh, attualmente cucinano, ma che hanno bisogno di uno sprint in più. Quindi è il corso di cucina diciamo così, per, eh, per eccellenza, che ti permette ehm, di eh, avere quella padronanza e quella conoscenza della materia in modo da cucinare al meglio sia i piatti della tradizione che i piatti eh, innovativi. Poi l'offerta cambia, nel senso che tutti gli anni abbiamo cose diverse, quest'anno abbiamo anche lo street food, abbiamo fatto corsi di, sulla pasta, sulla pizza, sul pane. Eh, su, sulla nonostante, nonostante le, le problematiche, l'università va avanti. Sempre, per forza, certo. Bene, bene. Ogni difficoltà è una nuova sfida. Ecco, Giusy, è importante questo? Programmazione e pianificazione per il 2021 Giusy, non ci sono ricette particolari? Anche tu la ricerca dei, dei prodotti, la ricerca del, delle soluzioni per i clienti per il 2021 che è iniziato oggi che è il 4 di gennaio Giusy? Il primo suggerimento che do ai clienti è cercare di riflettere su quello che è l'attuale situazione in cui si trovano dal punto di vista finanziario e eh, cosa innanzitutto e riflettere su quello che potrebbe essere la loro, il loro obiettivo ma eh, anche cosa sono loro, nel senso proprio di capire qual è il loro, il loro profilo di rischio anche quello che si aspettano da se stessi e quello che vorrebbero per se stessi nel futuro eh, Ludovico ha detto, quando io conosco un cliente e quando un cliente si siede da me Ovvio, io ho preparato delle cose, ma mi piace parlare con lui e sentire cosa voglia di mangiare. Ecco, eh, il cibo, come nell'ambito nell della finanza, ci sono delle cose pronte, però tutte le cose che magari sono pronte vanno poi adattate a quelli che sono i gusti dei nostri clienti. Quindi eh, gli strumenti sono strumenti finanziari con delle caratteristiche, vanno conosciute. Per sapere esattamente cosa si ottiene, se si fa una obbligazione piuttosto che un'azione, piuttosto che un fondo comune, piuttosto che un fondo pensione, cioè va conosciuto in termini di caratteristiche oggettive, ma poi l'insieme, la ricetta come fa Ludovico in cucina, la ricetta, la pianificazione, l'insieme delle, eh, delle decisioni, delle valutazioni che vengono fatte in ambito finanziario, creano qualcosa che è assolutamente personale, creano qualcosa fatto su misura, per noi stessi, per noi stessi in quel momento in cui stiamo facendo la valutazione con l'occhio che va a 5 anni, a 7 anni, a 20 anni quando si parla di previdenza, perché poi ognuno di noi a seconda dell'ambito in cui pianifica ha degli orizzonti temporali diversi, se ovviamente sto pensando alla mia pensione chiaramente non, non avrò un obiettivo a 3 anni o a 5 anni, Devo pensare a cosa voglio ottenere per, per avere il risultato, per avere eh, ciò che mi, il mio obiettivo tra vent'anni. E devo lavorarci nei vent'anni precedenti, devo capire cosa posso fare, cosa posso fare sia per rendere più facile questo percorso, quindi quanto accantonare se devo accantonare di più all'inizio piuttosto che alla fine, piuttosto che adesso non posso permettermi in un determinato accantonamento, quindi lo pianifico, ma non lo pianifico immediato, lo pianifico anche solo tra due anni o tra un anno, perché so che magari cambierà qualcosa nella mia situazione lavorativa, cioè devo capire come fare la pianificazione tenendo conto delle informazioni, delle conoscenze che ho, sia in termini oggettivi ma anche in termini personali, quello che mi sento, quello che voglio io. Stessa cosa per una pianificazione finanziaria invece che magari riguarda l'investimento. L'investimento c'è un po' per tutte le misure, abbiamo per esempio abbiamo magari investimenti più di piccole dimensioni anche per i ragazzi giovani per abituarli a risparmi e quindi magari un piano di accumulo, che sia un piano di accumulo al di fuori. In primis suggerisco sempre il fondo pensione, ma ammesso che comunque ci sia già questo tipo di soluzione, allora magari fare una piccola pianificazione di accumulo, di accantonamento attraverso un piano di accumulo capitale con un fondo comune e questo abitua i più giovani anche al risparmio, li abitua anche a eh, darsi una regola, quindi a darsi un metodo di risparmio e di investimento. Chiaramente poi questo tipo di strategia può essere utilizzata anche per patrimoni un pochino più consistenti, quindi dipende da quello che vogliamo e da, come, da quali strategie e da come vogliamo fare la nostra pianificazione. Questa è la premessa, al di là di qualsiasi strumento della strategia eh, prudente, piuttosto che bilanciata, piuttosto che aggressiva, voglio entrare sul mercato azionario, C'è cioè, in premessa bisogna fare tutto una, un preambolo di conoscenza e di eh, riflessione che è fondamentale perché poi quando ci saranno momenti più delicati, come sono stati nel 2020 momenti delicati a marzo e aprile, quando ci saranno momenti più delicati noi ci ricorderemo di quelle che sono state le motivazioni e le valutazioni che abbiamo fatto per cercare di mantenere quello che abbiamo pianificato senza farci prendere dall'eventuale panico, dall'eventuale agitazione di una situazione imprevista che possa essere un mercato magari che improvvisamente va giù piuttosto che una notizia negativa ma se noi comunque teniamo presente il nostro orizzonte, il nostro obiettivo sicuramente questo ci aiuta, non dico a non sentirlo però a riuscire a rielaborare questo concetto tenendo presente le nostre motivazioni. Grazie Giusy, quindi il 2021 nella fiducia, nel mix di, di soluzioni per i clienti, ma torno un attimo dallo chef, poi torno ad Alessandra, qui abbiamo già tirato fuori qualcosa. Sì, per... Tempi, eh, eh? sì, ho tirato fuori le mie polpettine di ripieno, gli scaloni negrodolci che ho già preparato. Sento un profumo delizioso. E sto facendo colorare un attimino la pancetta che ho Buona. avvolto, la... <ride> nella quale ho avvolto, una faragliona, una faragliona, si sente. Presidente, non sorrida troppo perché toccherà a lei poi fare l'assaggio in okay. diretta tra qualche minuto. E' <ride> Mi fortunata! Io più la volontaria! Presidente, trova delle dell'assonanza anche lei allora, che in questa mix di cucina e finanza. Eh, che così. Eh, eh, sì, allora Innanzitutto vorrei collegarmi al discorso della consulenza perché ehm, è una cosa comune secondo me nel settore professionale perché è così anche nei corsi. Eh, cioè, in, nel momento in cui una persona vuole fare un corso ha sempre bisogno di eh, una consulenza per capire effettivamente se il corso che ha scelto è adatto oppure a volte eh, in base a quelli che sono gli obiettivi mh, che le persone hanno eh, si devono consigliare nel miglior programma formativo quindi sicuramente l'attinenza la della consulenza eh, la ritengo utile in tutti i settori, dopodiché eh, la pianificazione eh, penso che sia eh, fondamentale nella vita di tutti i giorni e nelle varie professioni perché appunto il 2020 eh, dovrebbe tra le altre cose averci insegnato proprio questo, eh, quindi avere una pianificazione eh, a lungo termine ed eventualmente poi cambiare le modalità di erogazione eh, di questa pianificazione e di quello che si fa, però sicuramente eh, bisogna prevedere che cosa faremo domani, dopo domani, dopo domani tra un mese. Eh, e dentro fine anno, perché pianificando riusciamo in questo modo a raggiungere tutti i nostri obiettivi che siano personali oppure che siano lavorativi Grazie Presidente, grazie Giussi, però intanto chiedevo una piccola gentilezza alla regia se riusciamo poi a inquadrare il piatto qui abbiamo non, messo... non, non è ancora fatto siamo quasi, siamo quasi, ho sentito i datteri qui eh, erano Sì, quelli sono datteri tagliati un po' grossolanamente sì. un po' di Creme Fresh e c'è sotto un po' di giù eh, di carne, il succo di cottura della, della faraona. Della faraona. Cioè, quindi, i liquidi che ha lasciato la che si, bassa in, temperatura. In cucina si usa tutto. Sì. Bisogna abbinare. Io ho una pagina Uomo che cucina ma non sono uno chef e quindi lo chef interpreta secondo i suoi gusti, la sua capacità certo. e la sua professionalità. Notate questa di Ludovico da provare assolutamente. Giussi vuoi già dare un piccolo viatico per il 2021? Così un augurio alle persone che si, che si approcciano a questo anno che sarà di cambiamento, sarà di certo. rinnovamento, sarà di ripartenza, dobbiamo ripartire. Certo, bisogna avere l'energia, la forza e la, soprattutto la positività di re reagire a questo momento come il 2020, un anno ormai passato ma che è stato un anno veramente che ci ha messo dura prova in primis a livello emotivo perché ci siamo sentiti minacciati dal punto di vista della nostra sicurezza, e della nostra salute personale, quindi sicuramente questo ha, ci ha scaricati molto, quindi sicuramente essere positivi e cercare di approfittare di questa fase diciamo, di ripartenza, per riconsiderare un po' tutti gli aspetti, ovviamente con me potrete riconsiderare i vostri aspetti finanziari e sono a vostra disposizione, volentierissimo, eh, e ripartire innanzitutto dalle informazioni. Vi suggerisco, al di là del processo di pianificazione, assolutamente di conoscere ciò che vi viene proposto, di capire le caratteristiche, di capire ciò che vi viene detto in ogni aspetto. Oltre al rendimento, cioè io direi proprio le caratteristiche, gli aspetti, cosa state facendo nel prendere una determinata decisione finanziaria. Grazie Giosi, un buon 2021 col sorriso. Alessandra, un tuo un po' di messaggio per il 2021, Presidente. Eh, beh, il messaggio per il 2021 è quello di non mollare, quindi di avere sempre fiducia in, in se stesse, nel proprio lavoro, perché penso a tutte le attività e quindi a tutta l'economia del nostro paese, soprattutto alle attività che hanno subito maggiormente il, eh, questo periodo strano, quindi il fermo, la chiusura. Sicuramente reinventiamoci e con entusiasmo eh, andiamo avanti, perché solo in questo modo possiamo far ripartire la nostra economia. Buon 2021. Quindi. Grazie Presidente. Lo chef ha già impiattato. Ecco, le wow. chiediamo la regia eh, Farà vedere. Pringo, pringo, tenga, tenga. Tengo, tengo, tenga, tengo. Ando, faccio vedere qua. Eccolo qua. Ma eccoci. La regia ce cioè lo inquadrerà, senti profumino Presidente. Buonissimo. Guarda che cos'era questa spolverata qua? Perché il colore? La pelle dei pomodori che io faccio essiccare e dopo frullo. Ah, la polverina. Spettacolo. uno spettacolo di colori di profumi una forchetta chef oui monsieur oui, chef attenzione in diretta il cuore messaggio subliminale i chef sono pericolosi <ride> sciocchina <ride> <ride> non so che cosa assaggiare assaggia quello che vuoi siamo in diretta quindi abbiamo qualche minuto proprio per dire questo e è il ripieno poi c'è la chiusura buonissimo <ride> <ride> la faraona, la faraona, pezzettini di faraona appena appena appena che dopo lo andiamo a assaggiare dopo, sì, finita eh. la puntata. Assaggeremo tutto, non vi preoccupate. Eccola qua la faraona cotta a bassa temperatura da Ludovico non Montichiari. Oddio. Oddio, buonissima. buonissima. <ride> benissimo, benissimo. Ecco. Super. Ah, super. Super dopo andremo a finire. il tuo messaggio positivo. Venite a trovarmi a Montichiari. Ma sì. Quando riapriremo, Ma sì, dobbiamo bello. riaprire. Ma per forza. Dobbiamo Ma riaprire. Sì. Venire a gustare i prodotti direttamente da te a Montichiari. Certo. Col tuo sorriso, con la tua capacità di accogliere. È un bel bicchiere di vino. Eh sì. Eh. Eh. Quello sì, no? è siamo giusto, buiati, assolutamente. Eh. Ci siamo dimenticati oggi il vino perché... Eh. Il vino è importante. nel Ma show. dopo i bagordi di Natale, eh? eh? eh? <ride> un po' di calma. Un po' di calma. Il mio messaggio per il 2021 la regia mi dice che mancano pochissimi secondi alla chiusura della, della puntata d'inizio anno di Finanziariamente. Sono molto contento di aver avuto ospite Ludovico per questa puntata della Buona Cucina e Buona Finanza. Ringrazio tanto Giussi per lo spunto anche che mi ha dato di trovare questo abbinamento tra la finanza e la cucina, per le riflessioni che stiamo facendo, anche velocemente, sul concetto di finanza. Mi ha sempre supportato in questa trasmissione, ringrazio il Presidente dell'Università Popolare di Cremona che ci supporta e ci ha sempre dato opportunità di comunicare, di portare la nostra conoscenza nei suoi corsi, e nelle sue eh, stanze di insegnamento. Però, chiedevo magari una volta magari di fare una, una serata con lo chef all'Università Popolare. Volentieri. Vi saluto, vi salutiamo, vi auguriamo insieme un buon 2021 e alla prossima. Auguri ragazzi. Auguri, Ciao. buon anno. Buon anno.